saluto, ti pace bene a tutti voi, voglio augurarvi affettuosamente anche un mio semplice augurio, di un felice e sereno Natale. In questi pochissimi minuti voglio augurarvi tutto il bene, tutta la grazia e ogni benedizione. Che possiate attingere dalla nascita del Verbo di Dio, nato per noi, dono gratuito d'amore, per vivere con la nostra fragile umanità, così come amava anche Francesco dire Sapete che Francesco amava molto il Natale. L'incarnazione, infatti, ha voluto rappresentare proprio i presepe, i personaggi, per vivere passo per passo questo momento. Non ci facciamo uh, trascinare dalle, dalle fragilità umane, né viti, né gelosie, né superiorità, eh, e tutte queste cose che neanche voglio nominare, sappiamo che ognuno di noi ha i suoi limiti, sappiamo che la nostra sofferenza, tribolazioni, le nostre povertà non, scom non scompariranno subito, ma avremo una forza in più se vogliamo, per superarle, per affrontarle, per accettarle, e questa forza è proprio la nascita di Gesù, bambino, le nostre speranze, le nostre attese, la nostra conversione, tutto è in questo piccolo bambino. Se noi ci inchiniamo dinanzi a noi, se noi adoriamo la Sua presenza in noi. Proprio come ha fatto San Francesco, ancora di più Santa Chiara, non potendosi muovere dal letto, ha avuto come visione Gesù bambino. Guardate, è una cosa bellissima. Quindi. Ti auguro ogni bene, ti auguro ogni felicità, e non ci facciamo prendere dallo stress, da correre, dalla, eh, dalla feresia di fare 1500 cose, no, amiamo Dio, fermiamoci anche un minuto, gustiamo tutta la dolcezza di questo momento se non è possibile stanotte, domani, prendiamoci un minuto di tempo per godere questo gran dono che Dio ci ha fatto per noi, perché ci ama di un amore misericordioso, ci ama di un amore concreto, ci ama di un amore unico che noi uomini non riusciamo a donare. Carissimi buon Natale facciamoci santi con le nostre povertà pace e gioia